questa parte vedremo eh, l'uso del regolo per effettuare delle moltiplicazioni Per fare questo dobbiamo introdurre un concetto, quello delle cifre eh, significative cioè il numero delle cifre che compone il numero eh, Niente di eh, particolarmente difficile Facciamo un esempio, il numero 3579 è formato da quattro cifre quindi la sua cifra significativa sarà di 4 cifre. Il numero 83 è formato da due cifre, quindi con due cifre significative. I numeri con la virgola, anche qui nulla di particolarmente difficile. I numeri 0, eh, virgola sono formati da 0 cifre significative, cioè non si contano i numeri eh, dopo la virgola. Facciamo un altro esempio: 0, virgola, ecco, se dopo la virgola eh, seguono degli zeri, ogni zero eh, significa meno, contiamo il numero degli zeri, in questo caso meno 2 cifre significative. Un esempio, il numero 12,3456 è formato da due cifre significative perché dopo la virgola non aggiungiamo più nulla. La moltiplicazione eh, delle cifre significative equivale a una somma algebrica. Eh, bisogna però ricordarci che se la parte mobile del del regolo si muove verso destra noi dobbiamo togliere una cifra l'alternativa a questa situazione è quella di usare il metodo della notazione scientifica normalizzata sì, le famose elevazioni a potenza che in questo momento evitiamo molti di voi avrebbero da dire Facciamo degli esempi quindi con la moltiplicazione. Prendiamo un regolo, questo è un simulatore che potete scaricare dal link che vedete sopra. Il funzionamento, abbiamo già accennato nelle volte precedenti, è eh, formato su un principio dei logaritmi che in questo momento non ci interessa sapere cosa sono, lo approfondiremo strada facendo ricordiamo che il regolo è formato da una parte mobile, da una parte fissa e da un corsoio se noi dobbiamo fare 3x2 dobbiamo allineare il numero 3 della scala D con il numero 1 della scala C andare a leggere in corrispondenza del numero 2 della scala C in questo caso noi abbiamo un 6 le cifre significative che mi aspettavo erano 2 ma in realtà il, la parte mobile si è eh, mossa verso destra e quindi mi ha tolto una cifra mobile quindi è corretto questo 6 esempio numero 2 3,5 per 2,5 mi aspetto un risultato di due cifre, quindi allineo il 3,5 con l'1, eh, notiamo che la parte mobile è andata verso destra, poi vado sulla parte C, quindi la parte mobile e vado a controllare il 2,5 sulla scala a che valore corrisponde. Quindi 2,5, allineiamo il cursorio e vedo che corrisponde a 8,75. Sarebbe 8,7. Il 5 si trova mh, è soggettivo perché eh, si trova tra le due eh, linee. Questo numero è un attimino più complesso. Ingrandiamo un attimo. 3, 4, 5. Quindi andiamo ad allineare. Il 3 4 5 sul numero 1 della parte mobile a scala c andiamo a vedere cosa succede in corrispondenza del numero 213 ricordiamoci quei due zeri che non sono dimenticati ma 213 io quindi leggo 7 3, 5 ok ma eh, mi aspetto quindi 7 cifre decimali eh, 7 cifre scusate e eh, quindi al, al, aggiungo i 4 zeri che mancano vediamo un attimino con la calcolatrice eh, cosa succede con il regolo io ho trovato eh, 7 .350 con la calcolatrice che sto eseguendo il calcolo mentre sto parlando trovo 7.348.500 il calcolo sembrerebbe sbagliato in effetti in modo matematico la calcolatrice ci dà un risultato corretto ma ai fini fisici e scientifici eh, c'è un errore di 0,02 quindi molto molto trascurabile facciamo un altro esempio 350 per 53.000 mi aspetto un risultato di cifre significative eh, composto da 8 numeri allineo il 350 sulla parte fissa al eh, numero 1 della scala C vado a vedere cosa succede in corrispondenza del numero 53 mi trovo che il numero 53 è fuori dalla scala. Di conseguenza, devo andare dalla parte opposta. Quindi, riprendo il mio numero eh, 35 e questa volta lo allineo con il numero 1 della scala C che è posizionato sulla destra quindi 35 sulla scala D e vado ad allineare il numero 1 sulla scala C. Ecco ingrandita la situazione. Vado spostando il cursorio sul numero 53 della scala C e leggo in corrispondenza 185 eh, le cifre significative sono 8 aggiungo le c5 zeri che mi mancavano anche qui facciamo un confronto con la calcolatrice e come possiamo vedere trovo un errore intorno allo 0,3% che eh, a livello matematico sicuramente non ha quella precisione richiesta ma vi assicuro è più che sufficiente per mandare un razzo sulla luna ecco che con la calcolatrice vado a dimostrare la percentuale di errore 0,269 quindi arrotondo eh, 0,3 come dicevo, molte opere sono state realizzate con il Regolo, il Ponte di Brooklyn, il F-16 che è un aereo supersonico, eh, l'Empire State Building, le Missioni Apollo, vediamo il Regolo eh, che in questa circostanza non era chiaramente di plastica ma era in alluminio perché era vietato eh, portare materiali infiammabili eh, all'interno del modulo io volevo farlo col metodo di notazione scientifica normalizzata io la prossima, il prossimo lo riprendo facendo l'esempio quindi chi userà un metodo chi userà un altro no, io a scuola usavo i, eh, le cifre significative perché eh, il logaritmo il suo significato è arrivato dopo. Vabbè, ok. È come usare la calcolatrice facendo la radice quadrata senza sapere che cos'è la radice quadrata. Stessa cosa.